non è che... non Come on in. this. Welcome to my party. <laughs> La c'è questo non ho non il cubo abbia Oh, hi! Well, it's the only way to be a of the a side of the to It's the of a I è più o meno troppo. Come quella che ci sono un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di tu hai e hai detto, io in quelle foto. Sicuro di essere, in quei giochi, E Tu. La sicura di sé è stranamente mitica e E la fama e tutto il resto. A tutto la pianta. andavamo in bicicletta dall'estetista e pregavamo la ragazza al banco di roncarci <ride> così così così come Non prima che io una me stessa oh no non dicevo questo e eh, io non ero di certo perfetta ma ero una buona amica credo che arrivata al college io abbia realizzato e non ero più la reggita del ballo ero solo una ragazza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 operazione svuota tutto nella straordinaria promozione consente di affrontare un centro di riposo completo anatomico in un'attività di con un materasso matrimoniale costruito in una città di lattice zone di importanza lo so. <coughs> non No, ah, io ti do... e non dobbiamo sto fatto qui per farci assicurare al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 Grazie. No, no, no. Maybe What <laughs> <coughs> the fuck I'm gonna so impose